buongiorno a tutti e benvenuti in questo video oggi andiamo a parlare assieme della pariginizza perché dopo le strade bianche la prima classica che troviamo in europa cioè la prima corsa a tappe di una settimana in europa E se non hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornato su questi tipi di video e andiamo subito con l'esaminare la pariginizia. Gara di 8 tappe. Troviamo una cronometro, troviamo 3 arrivi in volata, 2 arrivi con tappe collinari e 2 arrivi di tappe in salita. Chi schierare quindi in questa pariginizia? Come vi ho già detto nei video precedenti io sono del team velocisti quindi cerco sempre di schierare più velocisti possibile. Questo perché quando c'è una tappa in volata, un buon 99% se abbiamo dei velocisti forti li troviamo là davanti nella tappa Questo non succede sempre nelle tappe in salita perché può accadere la fuga di giornata Può accadere che arriva un qualcuno che è fuori classifica davanti Che è magari è scattato negli ultimi chilometri quindi è un po' più imprevedibile Anche se dopo vi vado a dire due o tre trucchetti su questo E andiamo subito col vedere i velocisti che ci sono in questa Parigi-Nizza. Partirei subito col dirvi Sam Bennett, appena reduce dall'UE Tour, vittorioso di due tappe, con una gran squadra perché la conosciamo la Deconic Quick Step. Dopo di lui vi direi Arnaud De Mar. Quest'anno non ha ancora vinto, ma l'anno scorso al Giro d'Italia ci ha fatto vedere delle cose pazzesche quindi. Anche lui, occhio, dopo di lui vi direi Pascal Ackerman, Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo con la maglia di campione europeo, Jasper Philipsen, Sez Boll, Nasser Buani, Brian Kokar e Mats Pedersen. Questi sono i velocisti da tenere sott'occhio. Per schierare nelle vostre fantasquadre ve ne direi 4, perché su 9 corridori vi direi almeno 4 velocisti. 4 o 5, dipende come volete gestirvela voi, e altri 4 corridori o 5 per gli arrivi in salita. Dopo andiamo a vedere il perché. I 4 che io schiererei sono Arnaud Demar, perché maglia di campione di Francia, prima corsa World Tour in Francia, arriva con Jacopo Guarnieri che sappiamo bene come lavora per lui e direi di schierarlo. Dopo di lui ovviamente Sam Bennett. Corridore della Deconi Quick Step, il loro treno è sempre perfetto e l'abbiamo già visto vincere due tappe all'UE Tour assieme a tutti quei velocisti. Dopo di loro vi direi ovviamente Pascal Ackerman, anche lui ha già fatto vedere delle belle volate all'UE Tour, non ha vinto, è arrivato una volta terzo con una gran rimonta su Bennett è comunque uno dei migliori velocisti a livello internazionale e schieratelo secondo me per il quarto corridore sarei abbastanza indeciso tra due corridori uno è Jasper Philipsen e l'altro è SES Ball io vi direi Philipsen per come è andato la Vuelta a Spagna l'anno scorso e essendo passato quest'anno alla Alpes in Fenix potrebbe avere una motivazione in più se Sboll essendo un corridore giovane vi direi di schierare anche lui Ma da come è andato in questo UE Tour Che è stato un po' sottotono Vedete voi se schierarlo Comunque un gran bel corridore L'ha fatto vedere al Tour de France l'anno scorso Non vincendo ma comunque arrivando a podio Dietro i velocisti che ci sono al Tour de France Ora andiamo a vedere i corridori che si potranno giocare La classifica generale E gli arrivi in salita E anche gli arrivi collinari direi Partiamo subito col vedere Primoz Romic. Sappiamo che dove partecipa Partecipa per vincere, quindi in tutte le gare che ha partecipato, se non ha vinto, comunque è sempre arrivato in una top 10. Quindi io lo darei come favorito principale. E favorito principale potrebbe far bene nella tappa cronometro, negli arrivi in salita e anche negli arrivi collinari. Quindi non fatevelo sfuggire il primo Zroglic. Dietro di lui, adesso vi vado a elencare tutti gli altri, perché ce n'è di gente forte in questa pariginizia. Partirei subito col vedere Bob Jungles. Dopo tanti anni alla The König Quick Step è passato alla G2R La Mondiale, Citroën, quest'anno, e è andato molto forte in tutte le sue stagioni precedenti. Vediamo quest'anno... Che motivazione avrà? Ma parte con i gradi da capitano in questa corsa e vediamo cosa saprà fare per il team Ineos Grenadier. Ci sono due corridori belli interessanti: uno è Tao Guggenhardt, vincitore del Giro d'Italia dell'anno scorso. Non potete non sapere chi è, e l'altro, pur essendo andato alla Ineos con i gradi da gregario, è Ricci. Ricciport Ricci, che nelle corse da una settimana è sempre andato forte quindi occhio a sti due. L'altro corridore vittorioso la scorsa è Maximilian Schackman anche lui molto forte in queste gare da una settimana. E anche lui un corridore da stare, a... Infatti l'ha già vinta l'anno scorso, sbattagliandosela con Remco e E occhio a Schackman. Gli altri corridori che vi direi sono David Godou, Warren Bargill, Jay Hindley, Vlasov e Fabio Aru. Sono comunque fiducioso che Fabio Aru con la QB potrà tornare ai livelli che è sempre stato. E rimango nel consiglio che vi ho dato prima. Cercate di schierare quei 4-5 velocisti e quei 4-5 corridori che sanno andare forte in salita e occhio e ricordatevi che una tappa è a cronometro quindi dei corridori che schierate per andare forte in salita uno deve essere forte a cronometro o anche due. Se schierate primo Roglic ovviamente non sbagliate e ora vi faccio vedere la squadra che ho schierato io anche qua non ho abbastanza corridori da schierare quindi della mia rosa sono quelli che partecipano alla pariginizia E spero che questi consigli vi siano stati utili. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere un bel like. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.